No, non l'ho sentito. Sì, veniva da, da, da in fondissimo, da lontanissimo. C'è qualcuno che si lamenta? K2. Sento un'aria fredda sui piedi. Magari vuole comunicare con te. Non mi ha video Fai tu le domande. Se vuoi dirci qualcosa? Noi ti ascoltiamo. Ale. Porca vacca. No, no, no, non aver paura, non aver paura. Ma è appena. Ma cos'è? È appena passato un orbs e ti ha accarezzato praticamente il braccio ed è andato giù. Questo braccio qua? Sì. Non allora, hai sentito nulla tu? Ora c'è i brividi, non so se è perché me l'hai detto o perché. Ieri ho un freddo sotto, dalle ginocchia mi un ciuccio freddissimo. Vuoi parlare con me? Prova a dirmi qualcosa Ti ascolto Oppure prova a accendere Le luci di questo strumento che ho in mano Prova a interagire sì. con questo strumento Ma non senti l'aria sotto che scorre, Ter, eh? eh sì, no, Ti giuro di no Manifestarsi come hai fatto prima? Poco fa ti sei manifestato, rifallo, vieni vicino a me. C'è il brillo della schiena. Dai, Facci capire che ci sei Sei un paziente? Ragazzino sono queste gambe È Come se ci avessi un ventilatore puntato sotto Sulle gambe Dai dai sì, da, da qua in giù, sento proprio l'aria che scorre Prova ad abbassarti Sei un bambino? Mi sono abbassato ah, Hai visto? Sì, ha brillato il K2 Ragazzi, fino adesso il K2 non ha brillato Qua sotto non c'è campo, non c'è rete quindi neanche i cellulari non prende niente praticamente, ok? Fai a vedere così. Mm -hmm. Non c'è rete praticamente. Ok. Vai Ale, vuole interagire con te. pure vicino a me, prova a, a comunicare con me, manifestati, fatti sentire o fatti vedere, non aver paura. Abbasso anch'io. Da quando mi sono abbassato è finito quell'aria quell fredda che sentivo. Ma è strana sta cosa, eh? Non c'è, non sento aria qua sotto. Magari ha paura di quello strumento. Prova a spegnere, prova a spegnere il boss. spegni solo la cassa. Si eh, staccato. non fa niente. Prima è sceso dall'alto, Ale. Vieni qua! Senza paura, vieni qua. Cos'è stato? Non lo so. Sembrava un lamento. Stai piangendo? Parlare con Alessandro. Prima ti sei avvicinato a lui. Illumina quello strumento che hai in mano Alessandro. L'hai illuminato Ale? Sì. Da qui non ho visto tantissimo. No, sto guardando la telecamera. Cosa stai pensando, Ale? Che emozioni hai? No, beh, a un certo punto mi sono reso conto che siamo sottoterra. Esatto. Che abbiamo camminato tanto. Sì. niente, un po' di preoccupazione perché dico se nessuno ci sente, nessuno sa che siamo qua. Ale, non pensare a questo adesso, okay. ci preoccupiamo dopo, ok? Ok. Cerca di rimanere tranquillo. Okay. ok. E Pensa a quello che è successo. Ma io non ho visto cosa che è stato. Prima ti è passato un, un orb gigantesco Veramente molto lentamente è venuto giù dall'alto e ti ha carezzato praticamente il braccio per poi sparire verso il basso. Ok? Tu hai detto che sentivi dell'aria fredda, sì, ok? Sì. Verso Prima, il basso, in piedi ok. Ti ho detto abbassati. Ti sei abbassato e hai chiesto se era un bambino. Sì, e il K2 sì. ha brillato. Il K2 non ha brillato praticamente quasi mai. Ecco, ora ha brillato, ok? Sei qui con me? Sì, le lievemente, l'hai visto? No, da pari. Ho acceso aspetti. la seconda luce, si sta accendendo. Provo ad avvicinarmi. Sì, vedi che si accende la seconda lucina? Sì, vai. Ok, riesco a vedere che ci sei, grazie allo strumento. Interagisci ancora con questo strumento. Hai voglia di, di... giocare con me a questo gioco? Cos'è stato? Cos stato? Cos stato? Sono dei bisbigli. No, No, arrivano, eh. no io lo sentito verso di te. Sei da solo? Scende leggermente la seconda luce, è come se non ce la fa. Oh! Si è acceso forte adesso, l'hai visto? No. Come no? Sfina all'arancione Ale? Eh. Ma tu questa voce non la senti? No, non sto niente adesso, Te. Hai paura di noi? Avvicinati se vuoi. Non siamo qui per farti male? Vogliamo capire solo se sei qui e perché sei qui ancora Si è acceso ancora un po' Si sta accendendo Eccola. Oh ok, sei ancora qui allora Ma Ti dà fastidio che c'è anche Teresa qui? Che c'è? Ali, che c'è? Eh, c'è cioè, i Vuoi stare da solo con me? Hai visto che si è accesa quando che è Sì. Si. Vuoi che vado via? Si è accesa un pochino. Vuoi che Teresa vada via? Si accende eh? mm -mm. Dillo tranquillamente, non c'è problema. Vuoi che si allontana Teresa? Si accende. Sì, guarda. Mm -hmm. Pazzesco. Mm -mm. Pazzesco. E quindi ti lascio quale? Facciamo guarda, la sua esperienza. Guarda, fino al rosso è arrivato. Davvero? Non l'ho sì. visto. <ride> lascio qui Alessandro? Lascio qui Ale? Ok. Ragazzi, sono tra l'emozionato e lo spaventato. Ok. Non Io so mi hanno... Se... Aspetta, mi... aspetta, ragioniamo, per favore. Sì. Dove vai? No, ma mi allontano un attimino. Mi allontano un attimo, vediamo. Saresti a vista? Certo, quindi. Okay. Eh, ok. E la telecamera lasciala qua, perché sennò. no... La videocamera la lascio qui, ok? Mm. okay. non tanto No, mi sono allontanata, ma ho Alessandro sempre a bello in vista, quindi non vi preoccupate, se sì. No, ha voluto rimanere da solo con Ale, adesso è via. Ok, siamo da soli. Teresa è andata, è andata via. Sei contento che sei rimasto da soli? Hai voglia di, di interagire con me? Accendi ancora come hai fatto prima le luci del K2. Vuoi di giocare con me? Vieni qua vicino a me. Fatti sentire, fatti vedere. Toccami se vuoi. Vieni qua vicino a me, giochiamo, giochiamo insieme. Prova a, a toccare la mia mano, ad accarezzarla, a farti sentire. Ragazzi, probabilmente è suggestione ma mi si sta congelando la mano. Un, un rumore? Sei da solo? E' da tanto che sei qua? Dopo 30 minuti, Ale non riesce a raccogliere prove. 30 minuti vi assicuro che non sono niente per poter avere un contatto. Ma credo che questa per Alessandro sia stata una grande prova. Ha superato la sua paura e è andato oltre per poter scoprire e capire. Da lì a poco però inizieranno i primi segnali. Forse questa entità aveva solo bisogno di più tempo. Forse voleva farci scoprire qualcosa. Questa è puzza. Sì? Il fumo. Come se brucia qualcosa. No. Non lo senti? No. Ma di brutto. Vieni da là. No, no. Da, da dietro. Vieni qua. Oh sì? Sembra sigaro, sembra. non lo so, sembra. Ancora la sento, eh? Sì, si sì, sento Eh, qua c'è l'elmo, bisogna passare sulla scala. Non so, dove a andare? Dai! Sì, ma a me questo rumore qua mi è veramente mettero in perseguita. Non l'hai sentito? No, non ho sentito lì. Facciamo vedere quanto è buio Non si vede niente, non si vede niente Mi sto muovendo ragazzi <coughs> Cosa facciamo? Andiamo dai Ma senti che puzza. Di? Sempre quella specie di, di sigaro mi sembra. Ale, ma io non sento nulla. Ma di brutto. Come se qualcuno sta fumando un sigaro. Oh, ma mi legge questa scala, eh? eh? Penso di sì, dai. Porca por Ale che hai fatto? Ma è testata! Un muro! Mamma mia! Deciso mi sono alzato! E adesso? Eh! Mm. Dove? Qua oh. non c'è nulla. Va bene dai. bello che basta. Non è che tu non ci arrivi però. No? <ride> tu guarda, no? C'è pure la torcia. sento sì, il onore della scuola scappare qua voglio vedere E siamo qua. Ora chiudo, non va da nessuna parte. Ma io qua l'ho scelta. I cartelle cliniche Qua ce ne sono migliaia Guarda Alcune sono bruciate La puzza di bruciato che senti tu? 73 70 77 77 tra virgolette recenti eh? alla ritorno agli anni 70 quando è stato chiuso manicomio? si sì. 78 ultima nel 78 vedi che è la qua magari voleva farci trovare le cartelle cliniche può essere No? Prima il la mia.